Allora, benvenuti a un'altra giornata con, con noi, con Casa La Terza. Oggi siamo, siamo in diretta, a breve saremo in diretta con Guido Scorza, che è un avvocato, è docente di diritto delle nuove tecnologie, giornalista ed è presidente dell'Istituto per le Politiche dell'Innovazione ed è attualmente consigliere giuridico del Ministro per l'Innovazione. E Guido Scorza ha scritto con noi un libro <coughs> uscito nel 2016, ve lo faccio vedere, si chiama Internet e i nostri diritti, insieme ad Anna Masera, con una prefazione di Stefano Rodotà e collabora con varie testate, fra cui Repubblica, Il Fatto Quotidiano, eh, Wired, L'Espresso e molte altre. Ora vediamo se ci è arrivata già la richiesta... Ok, dobbiamo connetterci a breve. Eccoci. Ciao Guido, ci Eccolo. senti? Mi senti? Mi senti bene? Sì, molto bene, grazie. Ok, perfetto. Perfettamente. Bu buongiorno. <ride> Intanto, ti, ti buongiorno colleghi da casa tu immagino? Come... Sì. sì. Ok, come stanno andando questi? Intanto come, come va? Come, insomma, come stai vivendo questa quarantena? Immagino che tu stia lavorando forse ancora più di prima. Probabilmente, probabilmente sì, Beh, credo come tutti gli italiani stiamo scoprendo una dimensione nuova alla quale inesorabilmente non eravamo, non eravamo abituati in cui eh, la, il dolore, il dramma, la tragedia che c'è intorno in qualche modo diventa anche eh, opportunità per eh, scoprire l'utilità e la centralità del digitale nelle nostre, nelle nostre vite quindi poi alla fine eh, iniziative come questa o lo smart working eh, del quotidiano le conference call che si sostituiscono alle riunioni il lavoro da remoto in alcuni casi persino delle forme di eh, socialità eh, in qualche modo inesplorate ci offrono un, un quotidiano che non avevamo mai vissuto ma che insomma vale la pena sicuramente conoscere eh, anche se eh, appunto auspicabilmente in una dimensione eccezionale certo certo e, um, allora ci entriamo subito nel vivo visto che insomma è un argomento abbastanza anzi un argomento decisamente di attualità e è, insomma il fulcro della nostra conversazione direi che è il conflitto fra il diritto alla privacy e il diritto alla salute no tutti si è occupati di diritto alla privacy diritto dell'innovazione quindi, qual è diciamo, la tua opinione? Come vedi, ti sembra un conflitto reale? Come, come lo percepisci? Come lo vedi? Bah, direi che eh, l'espressione conflitto è probabilmente quella del percepito da ciascuno di noi. Eh, un conflitto tra due, tra due diritti, peraltro tra due diritti fondamentali, evidentemente la salute e la privacy, l'esigenza di dover rinunciare ad uno eh, per accedere eh, per e per beneficiare dell'altro. Eh, nella eh, realtà scorrere la nostra costituzione a guardare al nostro ordinamento come, come a, agli ordinamenti della più parte dei paesi eh, democratici in realtà l'espressione conflitto andrebbe eh, sostituita con quella di eh, contemperamento con quella di bilanciamento eh, si tratta di eh, contemperare eh, due diritti fondamentali due più diritti fondamentali naturalmente perché poi un istante dopo viene in rilievo la libertà di movimento, ma il diritto al lavoro quello all'educazione, quindi una serie di diritti fondamentali e la scommessa vera è esattamente quella di non porre il cittadino di fronte all'esigenza di scegliere eh, tra un diritto fondamentale e un altro diritto fondamentale eh, il cittadino non deve trovarsi nella condizione di chiedersi se per avere più salute deve avere meno privacy o se per avere più salute eh, deve lavorare di meno. Ovviamente poi eh, questo è eh, necessariamente in teoria complice quel bilanciamento, quel contemperamento del quale eh, parlavo prima, eh, inesorabilmente nella pratica in un mondo imperfetto come quello eh, in cui viviamo, in cui tutti, non tutti hanno internet allo stesso modo a casa, non tutti eh, i, i ragazzi hanno un, eh, un pc, non tutti hanno un'educazione digitale eh, di, eh, uguale, eh, di, di, di, di uguale livello. Poi in effetti eh, non si può che concludere eh, che la vera scommessa nel concreto diventa fino a che punto è ragionevole rinunciare ad un diritto fondamentale eh, in vista dell'ambizione eh, di accedere ad, ad un altro. E, e, e qui la linea di confine va tracciata nel modo più netto possibile. Eh, la regola, in particolare nel rapporto tra il diritto alla privacy e il diritto alla salute, eh, è è quella di, eh, di dire sempre eh, devo rinunciare, devo chiedere ai cittadini di rinunciare al diritto alla privacy nella minima misura possibile, compatibilmente con eh, la eh, possibilità, con la chance di garantire a loro il maggior eh, diritto alla salute possibile. Okay, ok, e d'altra parte mh, tu anche nel libro ne parlavi rispetto anche alla tragedia del Baraclan ma poi anche al, alle torre gemelle non è la prima volta no, che ci viene chiesto di, di rinunciare ai nostri diritti collegati alla privacy quindi che cosa ci possono insegnare qualcosa questi casi anche rispetto alla paura che non si ritorni alla normalità no? che è una delle più grandi paure forse che abbiamo ora certo, diciamo che il il tema del contemperamento tra i diritti eh, fondamentali del bilanciamento è un tema che attraversa eh, trasversalmente un po' tutte le epoche storiche un po' tutti gli, eh, po tutti gli ordinamenti noi lo abbiamo conosciuto eh, noi, eh, in, in, in questa epoca storica l'abbiamo conosciuto e affrontato l'ultima volta eh, proprio dopo eh, la tragedia delle torri gemelle quindi un attacco eh, terroristico inimmaginabile sino, eh, sino a un istante prima che ha sconvolto il mondo e che ha cambiato come accadrà inesorabilmente dopo il Dopo il covid, per sempre eh, alcune eh, abitudini, eh, alcuni modi eh, di vivere, alcuni, eh, alcuni stili. E poi in Europa lo abbiamo conosciuto più da vicino nella eh, stagione delle stragi terroristiche di cui appunto il Bataclan, quella del Bataclan a Parigi è, un po', eh, è stata un po' la punta, eh, punta, eh, punta dell'iceberg. Eh, la domanda che ci è stata posta un po' da tutti i eh, governi eh, è stata eh, combattere il terrorismo, eh, combattere queste forme di terrorismo eh, significa eh, rinunciare a un po' di privacy perché significa lasciarsi intercettare, lasciarci in qualche misura tracciare. Eh, aprire le borse quando passiamo ehm, in eh, aeroporto per prendere un volo o addirittura farci eh, spogliare digitalmente con i body scanner eh, degli, eh, degli aeroporti. Ecco, questo è quello che sostanzialmente è accaduto eh, e lì la più parte dei cittadini, la più parte di noi, eh, in qualche modo ha risposto eh, dicendo che in nome di più sicurezza, in nome della possibilità di andarsi a fare un giro in un mercatino di Natale nelle nostre, nelle nostre città, sì, eravamo disponibili a rinunciare a un, po', a un po' di privacy. Ora si tratta naturalmente di capire cosa accadrà in un momento in cui il bilanciamento e la domanda non è più sicurezza versus privacy, ma salute, più salute o più rapidamente salute Versus, versus privacy la, la risposta è legittimo attendersi che sia, eh, che sia analoga ma, ma qui diciamo è, è molto importante eh, che a guidare eh, qui come, come ieri eh, non sia mai l'emergenza non sia mai l'urgenza nel senso che è ovvio che eh, di, di fronte ad un bivio tra mh, più chance di vivere, di sopravvivere e' meno privacy la risposta di chiunque è, è meno privacy perché ovviamente il percepito è che una è un'emergenza e l'altra è qualcosa di cui ci si può occupare il giorno dopo ecco eh, le scelte che siamo chiamati tutti quanti ciascuno nel, nel nostro ruolo ehm, e, e ovviamente i cittadini per prima a fare in questo momento è importante che siano prese guardando a, a domani, cioè oggi è ovvio che vogliamo tutti uscire dal covid eh, il, prima, eh, il prima possibile però alcune rinunce che facciamo oggi rischiano di restare domani ma tu prevedi che si ritorni quindi diciamo in parte hai già risposto no, cioè non torneremo a una a, a, a, a totalmente al mondo di prima anche in termini di, di privacy o, o pensi di sì, pensi sia possibile eh, io diciamo eh, mi auguro che a differenza eh, di quello che è accaduto eh, perché questa eh, purtroppo è, è storia, eh, dopo oh, gli attentati terroristici dei quali parlavamo prima, in cui niente dal punto di vista della privacy è stato più uguale eh, a, a prima, non abbiamo mai più recuperato l'abilità di salire eh, su un aereo eh, mettendo nella nostra borsa ciò che racconta della sfera più intima di noi con la serenità che fosse soltanto, eh, soltanto nostra. Abbiamo preso l'abitudine di dover lasciare necessariamente a casa eh, tutti questi oggetti, qualunque essi fossero, eh, piccoli, eh, ricordi o aspetti che, che, che riguardano appunto all'intimità eh, di ciascuno di ciascuno di noi io qui mi auguro che le scelte che si prendono, che si prenderanno nei, nei giorni che verranno saranno scelte viceversa ehm, che saranno improntate eh, ad un eh, principio solo e cioè quello che il giorno dopo dell'emergenza eh, dovremmo tornare padroni eh, nella misura, almeno nella misura in cui lo siamo oggi eh, della, nostra, eh, della nostra privacy, quindi auspico che nessuna misura che venga adottata eh, in questo momento, nessuna rinuncia che si chiede o che si chiederà ai cittadini di, eh, di, di fare al proprio diritto alla privacy eh, sia, sia perpetua, ecco, che siano tutte per lo stretto necessario ad uscire effettivamente dall'emergenza. Questo è connesso anche al tema della fiducia, no? nel senso che per funzionare, tu mi raccontavi anche l'altro giorno tutte le misure che verranno prese si devono basare anche sulla fiducia da parte dei cittadini di quello che si sta facendo. Noi abbiamo fatto un sondaggio, come facciamo sempre, e um, appunto chiedendo se le persone, alle persone se si fidano dell'utilizzo da parte dello Stato dei propri dati, e eh, dall'ultima volta che ho visto, pochi minuti prima di connetterci, il 44% diceva di sì e il 56% diceva di no. Tu poi mi dicevi che c'è anche un altro sondaggio che ti... Appunto, ti ti chiederei di, appunto di raccontare più o meno simile quindi mh, appunto detto questo eh, eh, e se, se ci dai anche i dati dell'altro sondaggio poi quali sono ci racconti un po che cosa state facendo visto che tu fai parte anche di questa task force quali sono le acque allo studio eh, appunto adesso si dice sarà comunque su base volontaria quindi come farà a funzionare in questo modo in questo in questo caso il sondaggio l'indagine alla quale facevi riferimento è quella della SVG ed è un'indagine che sostanzialmente dice che il due terzi degli italiani ehm, sarebbero disponibili a rinunciare a un po' di privacy a, lasciarci tra, a lasciarsi tracciare eh, pur di eh, uscire prima dall'emergenza del, eh, dall del, del, del covid eh, in effetti le riflessioni che si stanno facendo in questo momento le valutazioni su um, possibili soluzioni tecnologiche che siano di ausilio uh, in questa uh, scommessa uh, di uh, accelerazione del uh, contrasto al covid e poi della ripresa progressiva delle attività ordinarie uh, del, uh, del paese um, stiamo in qualche modo uh, immaginando che la compressione della privacy necessaria al raggiungimento del eh, risultato sia la più ridotta possibile, cioè eh, eh, il eh, modello che poi è un eh, modello eh, europeo di eh, approccio tecnologico eh, al fenomeno è quello di una eh, app, di una soluzione tecnologica eh, che i cittadini eh, sarebbero assolutamente liberi di scaricare o non scaricare, utilizzare o non utilizzare, e che se utilizzata produce di fatto come unico effetto ehm, quello di ehm, registrare eh, solo ed esclusivamente sul dispositivo del singolo cittadino, quindi senza di norma una esportazione o un trasferimento del dato da nessuna parte, eh, un codice identificativo tecnicamente si dice pseudo anonimo quasi anonimo ma non assolutamente anonimo non anonimo in ogni contesto che registra la circostanza che il mio smartphone è entrato in contatto in un raggio di qualche metro quello della capacità eh, del nostro Bluetooth eh, con lo smartphone di qualcun altro. Ovviamente io non so di chi è l'altro smartphone con il quale sono entrato eh, in contatto. Il mio smartphone registra la circostanza che quello smartphone lì è a condizione ovviamente che anche quello smartphone abbia eh, la stessa app installata, eh, che quello smartphone lì ha un codice identificativo eh, appunto sostanzialmente anonimo, un numero eh, che lo eh, contraddistingue. In questo modo quando eh, io fossi in un momento successivo diagnosticato come contagiato dal eh, Covid, eh, l'operatore sanitario, il sistema sanitario attraverso il mio smartphone sarà in condizione di inviare un messaggio di alert a tutti gli smartphone con i quali il mio è entrato in eh, contatto segnalando ai possessori eh, l'esigenza di mettersi in quarantena, l'esigenza di contattare eh, il, sistema, il sistema sanitario. Quindi diciamo che eh, non c'è e, e non stiamo valutando, a differenza delle scelte fatte da altri paesi eh, fuori mm. dall'Unione Europea, eh, nessuna soluzione di tracciamento del cittadino. Stiamo ipotizzando soluzioni di tracciamento eh, anonimo, pseudo-anonimo, dei contatti eh, di un cittadino eh, semplicemente per far correre il messaggio a quei contatti sul rischio di contagio il più rapidamente possibile. Possibile. Questo significherebbe una modesta, modestissima eh, compressione della privacy, non zero naturalmente, modesta o modestissima, eh, a fronte però di un eh, vantaggio eh, evidente perché oggi quello che accade se qualcuno mi eh, diagnostica il fatto di essere, eh, di essere eh, contagiato eh, è che mi chiede poi quell'operatore sanitario di fare una lista delle persone con le quali io sono entrato in contatto e di contattarle direttamente ove mi ricordi chi sono, ove abbia i loro eh, recapiti eh, per far loro presente che esiste questo tipo di, eh, questo tipo di rischio. Quindi di fatto eh, stiamo ragionando sulla, eh, sulla digitalizzazione di un processo eh, che già eh, che già esiste con modalità che sono eh, direi tendenzialmente rispettose eh, della de de privacy eh, di ciascuno o richiedono comunque una eh, mo modesta compressione che ha però per presupposto il fatto che io ho scelto di scaricare e di utilizzare quell'app. Ok, nel frattempo arrivano un po' di domande io poi dopo le proverò insomma anche a integrare nel discorso. Leonardo dice quindi sarebbe troppo tardi per me che ho contattato un malato? Eh, so se si se, se è contattato un malato, significa che è entrato in contatto fisico mm. in, un, eh, in condizioni tali eh, da suggerire il. Eh, il, il contagio eh, o il rischio, il rischio di contagio, diciamo per un verso sarebbe, eh, sarebbe troppo tardi, per l'altro verso sarebbe semplicemente inutile perché se lui è già consapevole della circostanza di essere entrato in contatto eh, con un soggetto contagiato, eh, evidentemente il messaggio che riceverebbe, cioè stai attento perché sei entrato in contatto con un soggetto contagiato, eh, non risulterebbe particolarmente utile. Poi aggiunto, vorrei al limite che la mia app, se installata, suonasse subito un alert se si avvicina a un malato che non rispetta la quarantena. Questo eh, è un tema eh, diffuso e suggerisce una riflessione assolutamente importante nella, ehm, nelle cose delle quali stiamo parlando. Ovviamente esistono eh, soluzioni tecnologiche che con una certa approssimazione, perché eh, l'app prossimità fisica è eh, eh, ovviamente eh, molto difficile in taluni contesti da, eh, da, da, da, ordinar, da, da, da, da ottenere però esistono sicuramente soluzioni tecnologiche che, eh, che, che potrebbero andare in quella direzione eh, qui però davvero la domanda eh, che eh, dobbiamo porci è se eh, l'utilizzo di queste tecnologie fuori anche utilizzate sia compatibile con quei valori eh, nei quali il nostro ordinamento si riconosce, a cominciare naturalmente eh, dalla privacy, perché questo significa che eh, se io sono in fila dentro un supermercato al banco del pane eh, e il mio dispositivo inizia a suonare, eh, mi giro e la persona che ho a destra o a sinistra è per certo o assai probabilmente un soggetto contagiato e quindi, quindi io acquisisco l'informazione del, eh, del suo stato di salute e, e naturalmente un istante dopo rispetto a quel soggetto eh, scattano degli atteggiamenti inesorabili di eh, discriminazione o, eh, o, o quant'altro. Quindi diciamo noi per ora eh, quel tipo di approccio eh, lo stiamo eh, sconsigliando ecco. Ok. E, um, qualcuno ci chiede anche se, appunto, quante persone qua realisticamente accetterebbero un'app del genere, essendo, così essendo su base volontaria dalla tua esperienza o secondo te, secondo la tua opinione personale. Immagino speriate il più possibile. Tu, mh, quante persone, mettiamola così, quante persone dovrebbero accettarla in Italia perché sia, diciamo, utile? Le, gli, gli studi eh, che evidentemente sono studi realizzati su una storia breve, quanto è breve la storia del, eh, del covid, quindi hanno anche statisticamente eh, una rilevanza modesta, però dicono che per l'efficacia di questa soluzione eh, serve che il 50, 55, 60% almeno eh, del eh, target eh, utilizzi eh, eh, l'app eh, della quale discutiamo quindi significherebbe 30 milioni di eh, italiani almeno eh, con quell'app sugli, eh, sugli smartphone. È ovviamente un risultato che qualsiasi esperto di eh, mercato, di mercati eh, tecnologici eh, mh, definisce difficilmente raggiungibile nel breve eh, periodo, però è anche vero che siamo in un contesto assolutamente particolare eh, nel quale per fortuna la percentuale degli italiani che ha rinunciato al diritto ad uscire da casa eh, e quindi diciamo che eh, che ha fatto scelte ben più drastiche rispetto a scaricarsi e utilizzare gli app è sicuramente superiore eh, a questo eh, a questo 50 eh, o 60 eh, o 60 per cento quindi eh, viene da dire che il eh, senso civico e il L'amore evidentemente per la salute nostra e del prossimo eh, potrebbe essere, se opportunamente stimolato, eh, un incentivo eh, sufficiente eh, a far sì che questo obiettivo venga eh, centrato a dispetto davvero credo di qualsiasi ricerca di mercato. Ecco eh, eh, WhatsApp penso che sia oggi eh, l'app più eh, diffusa nel nostro paese, più presente sui nostri, eh, sui nostri sui nostri smartphone, ma naturalmente diciamo non raggiunge eh, quel eh, raggiunge a fatica probabilmente quel livello di penetrazione della popolazione, e non lo ha fatto come invece sarà necessario in questo caso eh, in una settimana, ma lo ha fatto in anni e anni eh, di, ehm, di, di presenza eh, fortemente sponsorizzata, commerciale sul sul mercato. Il punto è che non esiste una soluzione eh, diversa per raggiungere questo eh, risultato rispetto a chiedere itali agli italiani di mettersi una mano sulla coscienza e come abbiamo fatto tutti quanti quando ci è stato detto che l'unica soluzione era stare eh, a casa, eh, scaricare l'app in questione. Anche imporre legge eh, l'obbligo di scaricare l'app eh, sarebbe una soluzione poco efficace perché eh, sa sarebbe un obbligo privo di enforcement eh, effettivo dovrei immaginare una sanzione eh, per chi non la scarica e dopo che l'ha scaricata se uno non la usa o se gli si spegne per caso il telefonino o se per errore disattiva il bluetooth quindi eh, diciamo non abbiamo davvero un'altra soluzione se non fare appello eh, al senso civico e all'amor di patria in qualche modo degli italiani Bene, bene, speriamo ci, ci sia essere diffuso. Poi ovviamente c'è anche un problema di, di divario digitale che però poi apre un, un altro discorso lunghissimo che appunto preferisco non, non aprire qui. E, invece volevo chiederci una cosa. Al, Immagino, anzi si sa, comunque però volevo che ce, ce lo spiegassi un po' a livello europeo e anche diciamo, per differenza con i paesi che sappiamo hanno già provato a fare, ad attivare misure del genere come la Corea del Sud, Singapore, ora si dice Israele ma non, non, si, non si sa molto cosa si stia facendo lì. Che cosa si sta facendo a livello europeo, quali sono le, le linee guida e co, qual è, è un modello europeo rispetto agli altri al resto del mondo? Ma la raccomandazione della Commissione Europea sul contrasto al Covid attraverso la tecnologia, attraverso questo genere di tecnologie, è, è, è proprio di ieri e di fatto fa sua... Um, è, è esatta, fa su esattamente le cose delle quali abbiamo parlato sino ad un istante fa, cioè il nostro modello di approccio è identico sovrapponibile eh, al, eh, modello, al modello europeo e questo è un fatto diciamo importante eh, se non addirittura indispensabile perché ovviamente eh, la società nella quale tutti quanti vogliamo il prima possibile tornare a vivere eh, è quella società europea e quindi è evidente che le soluzioni eh, che mettiamo in campo, eh, devono essere delle soluzioni che progressivamente eh, ci garantiranno di tornare a spostarci tra Roma e Milano con la stessa serenità, inesorabilmente relativa all'inizio, con la quale potremo spostarci tra Roma e Parigi eh, o, Roma, o, o, o Roma e Bruxelles. Quindi eh, in questo momento c'è un allineamento assoluto eh, di approccio. Eh, tra um, noi e la uh, Unione l'Unione Europea e gli altri paesi dell'Unione Europea eh, si percepisce ed è chiaro per tutti eh, che eh, siamo di fronte ad un fenomeno che anche nella sua dimensione tecnologica eh, va contrastato eh, eh, con un approccio eh, assolutamente, assolutamente comune. Ok, e, e quindi gli esempi di Singapore e della Corea del Sud sono secondo te in qualche modo utili o, o sono posti troppo diversi con un, una cultura, un sistema di governo, insomma, troppo diversi per, per dirci qualcosa? Beh, diciamo per chi si occupa di eh, digitalizzazione, di trasformazione digitale. Eh, dei, dei paesi eh, questi accostamenti sono un po' come quando si dice che eh, l'Estonia eh, in, eh, in pochi anni è diventato un eh, paese all'avanguardia eh, nell'ambito del digitale in relazione al rapporto tra cittadini e amministrazione dimenticando che quel paese è arrivato dove è arrivato con zero legacy zero, cost zero costrizioni eh, dal punto di vista burocratico amministrativo perché ha una uh, storia um, grafica eh, brevissima e, dimostra... e dimenticando soprattutto che in quel caso è un paese eh, che, che, che ha meno abitanti di quanti eh, non, non ne abbia Milano e il, suo, e il suo Interland. Qui vale un po' la stessa regola, eh, nel senso che tutti quanti naturalmente guardiamo eh, di fronte ad un eh, fenomeno che dal punto di vista epidemiologico è, è globale, agli è... esempio della Corea, a quello di Singapore, a quello cinese, guarderemo a quello israeliano quando disporremo di maggiori informazioni, però guai a eh, dimenticarci eh, che gli ordinamenti sono profondamente diversi, eh, che sono paesi che non condividono eh, integralmente lo stesso... Eh, acquist, lo stesso humus, di eh, valori anche democratici eh, sui quali eh, si fonda il nostro, eh, il nostro paese e che anche dal punto di vista più semplicemente socioculturale ehm, parliamo comunque ehm, di ehm, eh, abitudini eh, fortissimamente diverse, l'indicazione del governo e legge senza che sia legge, legge prima che sia legge e la misura di enforcement può non essere scritta, eh, ma è, è nei fatti, nel modo di funzionare eh, di quei governi. Qui al contrario eh, al netto del fatto eh, che nell'emergenza eh, anche le priorità eh, talvolta rischiano di eh, cambiare però viene da dire per fortuna eh, eh, i eh, valori democratici sono molto molto eh, solidi e, e neppure il contrasto eh, ad un eh, virus che sta eh, mettendo così tante vittime è, è di per sé considerato sufficiente eh, a, a rinunciare eh, in toto chiedere ai cittadini di rinunciare in toto eh, a quel eh, bagaglio valoriale in termini democratici ho capito senti ma passando invece a un argomento più generale anche se comunque connesso all'attualità diciamo parlando di internet e della rete in generale tu scrivevi e mi aveva colpito in qualche cioè un articolo di qualche giorno fa che, mh, che internet noi non siamo abituati a pensarlo come una risorsa finita come l'acqua ma in realtà lo è e davi questo dato, appunto, che il traffico in questi giorni è aumentato del 90%, e gli utilizzatori di servizio video via social sono aumentati del 100%. Volevo chiederti se sai, appunto, qual è la situazione attuale, se il governo sta facendo qualcosa, se, dobbiamo, se rischiamo di, di dover rinunciare all'utilizzo di internet in alcune ore del giorno, cioè qual è la situazione adesso? Ma uh, a, a dispetto uh, di, di, di quello che spesso uh, si pensa e si dice, diciamo, che l'infrastruttura di comunicazione eh, italiana direi a retto eh, al pari eh, eh, di quella eh, sanitaria, entrambe per ragioni diverse spesso eh, vituperate, eh, eh, in condizioni di eh, uno stress assolutamente insospettabile, imprevedibile e eh, inimmaginabile fino al, giorno, eh, fino, al giorno, fino al giorno prima. Tutti i dati suggeriscono che quella eh, infrastruttura, quella di comunicazione terrà al incremento del traffico che in queste settimane l'ha aggredita e che quindi diciamo un reale problema di siccità della connettività non dovrebbe, non dovrebbe, non dovrebbe registrarsi. Questo però non significa che da cittadini possiamo ignorare il problema della eh, limitatezza eh, di, quella, eh, di quella di quella di quella risorsa e, e considerarla appunto come eh, risorsa infinita perché certo che eh, se tutti contemporaneamente ci mettessimo a vedere su ciascuno dei dispositivi eh, connessi o connettibili che abbiamo ormai nelle nostre, eh, nelle nostre abitazioni eh, un film nella stessa identica fascia eh, eh, or oraria, beh la rete eh, inesorabilmente, non, eh, inesorabilmente non, non reggerebbe e soprattutto quando si affronta questo discorso eh, non possiamo fare a meno di pensare anche qui il eh, paragone con l'acqua diventa importante che per quanto a chi ha internet dentro casa, a chi ha internet sul suo smartphone, eh, eh, l'essere connesso appaia una condizione di vita eh, naturale dell'uomo del 2020. Eh, per una parte rilevante eh, dei cittadini italiani eh, così non è. Eh, C'era eh, ieri su Repubblica l'immagine eh, bellissima, capace di parlare più di tantissime parole, di una fotografia di un ragazzino con un tavolo e una sedia dentro un campo a un chilometro da casa sua primo punto utile per connettersi ai server e seguire le lezioni di didattica a distanza Ecco, la vera emergenza non è tanto il rafforzamento dell'infrastruttura di connettività, delle autostrade dell'informazione che terranno ma è riuscire a eh, raggiungere attraverso queste autostrade eh, l'ultimo degli italiani perché eh, se questa esperienza una cosa eh, ce l'ha insegnata con forza è che quel divario digitale tra chi è connesso e chi non è connesso diventa divario democratico nello spazio eh, di un eh, istante eh, davanti al bambino fortunato eh, che può seguire le eh, lezioni della sua scuola a distanza e il bambino sfortunato semplicemente perché eh, abita in una casa distante spesso poche centinaia di metri eh, da un'altra eh, un casa dove però non arriva internet con quella stessa eh, ampiezza, ampiezza di banda. Certo, questo mi, mi porta a un'ulteriore domanda, diciamo in realtà anche una citazione che tu facevi sul, sul tuo blog, ricordando Rodotà, no? dicendo che internet è un diritto costituzionale, dovrebbe essere anzi un diritto costituzionale, e appunto cinque anni fa... Eh, Rodotà, appunto, finendo i lavori della Commissione, scriveva «L'accesso a Internet è diritto fondamentale della persona e condizione per il suo piano di sviluppo individuale e sociale. Ogni persona ha il quale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale». E, e tu scrivevi che Internet è un diritto per l'appunto imprescindibile, come ci raccontavi, collegato anche al, alla cittadinanza questo sì. è, appunto che cosa intendi con, con questo io credo che in pochissimi eh, momenti eh... Eh, eh, Stefano Rodotacci sia mancato quanto ci manca eh, in, eh, in, queste, in, queste, in queste settimane eh, perché di fatto ha urlato come fosse una eh, Cassandra eh, di, altri, eh, di altri tempi eh, che l'accesso a internet eh, eh, non era eh, un eh, profilo di carattere tecnologico, non aveva niente a che vedere con la eh, dimensione solo ed esclusivamente ludica eh, alla quale eh, molto spesso lo abbiamo tutti quanti eh, ricollegato ma era un vero e proprio eh, diritto o prediritto addirittura come spesso diceva eh, di rango costituzionale eh, fondamentale fino a farsi poi sponsor di una costituzionalizzazione del diritto di accesso a internet. Quello che è accaduto come spesso accade eh, agli uomini capaci di eh, lucida eh, follia que é... Qualche anno dopo la sua scomparsa eh, non ha potuto guardare in eh, televisione il presidente del Consiglio dei Ministri, entrare in una conferenza stampa su un'emergenza come questa eh, e, e dire mentre eh, le imprese chiedono soldi e i cittadini chiedono salute, certo che internet eh, l'accesso a internet dovrebbe essere un eh, diritto eh, costituzionale. È ovvio che questo, eh, adesso a prescindere dai tecnicismi legati all'opportunità o non opportunità di costituzionalizzazione eh, del diritto a internet e, e d'altra parte diciamo la, la stagione politica suggerisce che se anche partissimo non finiremmo in quell'impresa però è assolutamente ovvio oggi lo tocchiamo con mano che internet è il presupposto per far lavorare le persone da casa è il presupposto per far lavorare per far studiare eh, i bambini da casa è il presupposto per far curare le persone eh, da casa. È il presupposto di una serie eh, più o meno infinita che copre quasi l'intero arco costituzionale eh, dei, nostri, eh, dei nostri diritti. Chiusi dentro casa, come siamo costretti a stare, eh, la più parte dei diritti eh, riconosciuti in eh, Costituzione oggi sono esercitabili solo ed esclusivamente se, internet, se, se a casa arriva, eh, arriva internet. Quindi il divario tra il cittadino che non ce l'ha e Quello che, eh, che, che ce l'ha è quasi tra essere cittadini e non essere eh, cittadini. Senza internet oggi sicuramente non si è cittadini. Domani, come era ieri, forse lo ci sarà eh, comunque un po' di più, ma si sarà cittadini e si resterà cittadini di Serie B. Mm. Mm. e in che modo questo è collegato a un, altra, un altro concetto di cui tu scrivevi che mi interessava che volevo che ci spiegassi meglio cioè quello dell'identità digitale dicevi dovremmo dotarci tutti di un'identità digitale cosa, cosa si intende? Ah, lo stato eh, nei, nei prossimi anni ma l'auspicio è che eh, posto che stiamo vivendo un momento di eh, incredibile rottura proprio storica c'è cioè un prima e un dopo dal punto di vista del rapporto degli italiani con internet. Cioè siamo passati eh, da essere un paese nel quale eh, l'utilizzo abituale di internet e del digitale apparteneva ad una minoranza, ad un paese nel quale l'utilizzo di internet e del digitale appartiene alla maggioranza, anche se non alla totalità. Ovviamente eh, ci fa dire che nei prossimi mesi o nei prossimi anni eh, l'amministrazione identificherà in internet e nel digitale eh, il canale esclusivo eh, di comunicazione con eh, il cittadino. Richiedere un certificato, partecipare a un concorso, iscrivere i figli eh, a scuola, saranno in parte sono attività possibili solo e esclusivamente eh, nella eh, dinamica, nella modalità digitale e, e, e perché questo eh, possa essere possibile servono tra le tante eh, due cose più importanti. Serve la connettività della quale abbiamo appena parlato e poi serve eh, la eh, capacità, l'abilità, la possibilità eh, di essere identificati dal tuo interlocutore pubblico o privato, dall'ufficio pubblico, dalla compagnia assicurativa o dalla banca attraverso una sorta di documento di identità eh, che gli garantisce che tu sei effettivamente chi dici di essere a distanza. Questo documento è quello che normalmente chiamiamo identità digitale e che nel caso dell'ordinamento italiano si chiama carta di identità elettronica o si chiama identità digitale di speed del sistema pubblico eh, per l'identità digitale. Ecco, questi due, connettività e identità eh, digitale, sono presupposti di cittadinanza in una stagione nuova che si aprirà inesorabilmente superata l'emergenza questo diciamo rientra nel, nella tua proposta appunto nel, nella tua idea di risorgimento digitale che era una parola che mi ha colpito tu dicevi c'è bisogno di un risorgimento digitale immagino questo rientri un po' in quest'idea ma volevo chiederti se lo intendi principalmente come un aggiornamento dei mezzi tecnologici, tecnologici o più come un cambio di mentalità in che no, modo? È, è, è necessariamente è un cambio di mentalità quello che, quello che serve. Eh, anche questa emergenza ci ha dimostrato che il problema non è la tecnologia, eh, la tecnologia esiste, eh, ma che il eh, problema è, è stato storicamente intanto quello che eh, nel nostro paese abbiamo. Eh, considerato il digitale e le politiche legate al digitale come un fatto di serie B, di secondo ordine rispetto a tante, altre, a tante altre questioni. Non le abbiamo trattate da questioni centrali nell'ecosistema nell eh, democratico e, e quindi oggi stiamo pagando quel prezzo di cui parlavamo prima eh, di autentica discriminazione eh, tra eh, cittadini eh, che non è soltanto eh, un fatto di o connettività o non ha connettività ma che è molto spesso anche un fatto di educazione eh, all'utilizzo del, eh, del, del digitale noi abbiamo una parte della popolazione che non sta beneficiando dei vantaggi offerti del digitale perché non è raggiunta eh, dal, da internet o dal digitale in maniera sufficiente, ma è una parte decisamente minoritaria rispetto a quell'altra parte della popolazione che ugualmente non sta beneficiando di questi eh, vantaggi e che quindi è più isolata di quanto ciascuno di noi è già necessariamente eh, isolato, perché non ha un livello di alfabetizzazione eh, all'utilizzo di questi strumenti eh, sufficiente e, e, e lì noi dobbiamo evidentemente fare un'azione Tanto massiccia quanto fu l'azione che nel secondo dopoguerra si fece eh, per la lotta all'analfabetismo eh, letterario. Eh, in quella fase storica si diceva che chi non sa leggere e chi non sa scrivere di fatto è un cittadino a metà. E qui esattamente la stessa regola e oggi lo tocchiamo con mano. Se non sai usare almeno l'ABC del, eh, del digitale oggi non puoi essere un cittadino. Questo mi viene in mente collegato credo in parte anche all'aspetto demografico, no? quindi in un certo senso in questo momento le persone di una certa età sono doppiamente discriminate, diciamo, sono sia più a rischio che meno, meno connesse. Quindi. La componente diciamo, demografica, anagrafica, è, è certamente una delle componenti, eh, molto spesso però si... Eh, sottovaluta il fatto che ehm, a, a non disporre di questo livello di ehm, abilità digitali, di alfabetizzazione digitale eh, non è solo l'anziano ma è anzi molto spesso al contrario eh, proprio il cittadino attivo eh, nella fascia di età di maggior attività in cui eh, si appartiene a certe fasce socioculturali del paese se fa lavori per i quali il digitale non è assolutamente ehm, richiesto può non aver tempo, non percependola come una eh, priorità eh, di eh, istruirsi, di acquisire queste abilità di base sull'utilizzo del digitale. Sono arrivati un commento e una domanda che si riconnettono tra l'altro a due, due questioni che ti volevo chiedere, appunto, se, che volevo affrontare, se c'era tempo, qualche minuto ancora l'abbiamo. Una è connessa a, alla protezione della nostra privacy Uh, dice, peccato che il controllo dell'identità su internet venga curata quasi soltanto sul fronte delle istituzioni e meno su quello dei privati, ciascuno ha bisogno di tutele contro le frodi in rete in questi giorni abbiamo visto, ho no, ricevuto credo tutti noi tantissimi messaggi di allarme su whatsapp per email, sui virus eh, diciamo tecnologici che giravano e quindi volevo chiederti come comportarci, c'è cioè, qualche strumento legale in particolare o diciamo che cosa consigli di fare in questi casi? Gli strumenti legali naturalmente come dire, esistono, siamo un paese, l'Europa intera è, è un paese che dia esempio al mondo intero attraverso questa disciplina sulla privacy che si chiama GDPR, Regolamento Generale della Protezione dei Dati, che riconosce a ciascun cittadino europeo un armamentario di diritti e di strumenti di enforcement di questi diritti straordinariamente vasto. Eh, il problema vero, e questo sì si ricollega esattamente a quello che dicevamo eh, un, istante, eh, un istante prima, il, il problema vero è che eh, mh, la tecnologia, le tecnologie sono talmente tanto pervasive, sono talmente tanto presenti nel nostro, eh, nel nostro, nel nostro quotidiano che obiettivamente non c'è autorità, non c'è eh, strumento di esercizio del diritto eh, che possa eh, garantirci effettività di quel diritto eh, diverso dalla nostra cultura. Eh, è solo ed esclusivamente eh, la eh, comprensione profonda del valore del diritto alla privacy eh, che può eh, garantirci rispetto ad un ecosistema eh, super tecnologico nel quale, nel quale viviamo. Lo, lo dico banalmente con un esempio, eh, ha spopolato qualche mese fa un'app, FaceApp, eh, eh, con la quale miliardi di persone nel mondo hanno, eh, hanno giocato. Eh, ti eh, fai un selfie eh, e l'app ti mostra eh, come sarai invecchiando. Eh, ovviamente nel farti quel selfie tu carichi eh, la tua immagine e quindi ehm, una quantità di dati personali di straordinario, eh, di straordinario valore su un server, che in quel caso era cinese, ma insomma poco, eh, poco conta eh, la nazionalità, di quel, eh, la nazionalità di, quel, di quel server. E quindi di fatto ti stai spogliando eh, di una parte importante del tuo diritto alla privacy per farti una risata eh, ecco è, è ovvio che di fronte a fenomeni così globali così pervasivi, così planetari chiedersi quali sono gli strumenti giuridici attraverso i quali ehm, eh, ci possiamo difendere ehm, diventa eh, poco utile sì possiamo far ricorso tutti quanti al garante per la protezione dei dati personali e chiedere di ordinare a FISAP di cancellare i nostri dati ma ormai sono lì eh, qualcosa è successo e, e, e, e difficilmente torneranno indietro, quindi è, è veramente maturare la capacità ehm, tutta culturale di eh, capire che stiamo parlando di un diritto che è eh, impercepibile, che è immateriale che, che, che sembra a volte eh, sfuggente eh, ma che è parte integrante del nostro essere persone e cittadini questo tra l'altro mi, mi ricollega diciamo al L'ultima cosa che ti chiederei, a meno che non arrivino poi altre domande, è appunto noi, lo dicevi, diamo continuamente i nostri dati in qualche modo senza rendercene conto e in realtà alcuni dicono anche lo Stato, in realtà già ci spia, insomma, ma a parte questo sicuramente noi li diamo a grandi, delle grandi aziende, no? tanto che qualcuno ha proposto l'altro giorno Maurizio Ferrari in una diretta con noi, il filosofo diceva forse andrebbero tassate queste, queste grandi aziende, visto che in questo momento sì, ci stanno aiutando sicuramente a connetterci, però probabilmente stanno anche molto beneficiando di questo nostro grande pubblico della rete. Tu come la vedi? Cosa, cosa ne pensi? Allora, eh, l'esistenza di oligopoli, eh, tecnologici e digitali per di più che battono tutti eh, purtroppo eh, ma non per caso una bandiera extraeuropea per lo più quella, eh, quella americana è un dato di fatto eh, è, è figlio della storia eh, e, e non credo a, a, a, a soluzioni eh, che ehm, abbiano per presupposto azioni eh, normative o, o fiscali contro, eh, nel senso che la vera scommessa che tutti insieme dovremmo fare, che dovrebbe fare l'Europa, perché quella è la dimensione minima eh, di ragionamento e di eh, riflessione, è gettare i presupposti eh, culturali, economici e normativi eh, per cui in un futuro prossimo eh, giganti di quel calibro possano nascere eh, a casa nostra e eh, nell'immediato che quei giganti possano restituire a noi eh, la cosa che vale di più e che non è il denaro eh, ma sono i dati eh, eh, sono dati per eh, guidare le politiche pubbliche e private, quelle del governo e quelle delle imprese, eh, quello che eh, bisognerebbe davvero ehm, chiedere indietro eh, a, a, a questi eh, oligopoli dell'informazione che sono diventati tali eh, proprio grazie alla disponibilità di quantità oggi difficilmente replicabili eh, di, di dati la vera forza di questi soggetti eh, è, è finanziaria eh, di ritorno ma è originariamente legata al possesso di una quantità di dati personali e non eh, personali che fanno sì che in, momento, in momenti come questo, senza di loro, eh, la situazione sarebbe inesorabilmente più grave eh, di quella che è, ma che allo stesso tempo consegnano il nostro continente eh, in una condizione di dipendenza economica eh, prossima avventura da questi soggetti e dagli stati che li ospitano. Qualcuno dice che eh, la distinzione essenziale in chiave democratica è fra detenzione privata e proprietaria dei dati rispetto a una detenzione pubblica e aperta. Qualcun altro dice che dovrebbero redistribuire i dati. Questo è certo un argomento diciamo. Capire come non è un'operazione semplice o che sta in una frase, ma dovrebbero certamente restituire, ed in parte in queste settimane sta avvenendo, almeno in forma anonima e aggregata, almeno ai governi che ne hanno bisogno per scegliere le, quali, decisioni, quali decisioni assumere questa enorme quantità di sapere che hanno immagazzinato negli anni. Allora, ti faccio l'ultima domanda prima di annunciare gli appuntamenti, sicuramente quello di domani e poi continueremo anche la prossima settimana. Ti ringrazio moltissimo e ti chiedo, come stiamo chiedendo a tutti, un consiglio di, di lettura per questi giorni. Inesorabilmente pescando nel passato vicino per le cose che ci siamo, eh, ci siamo detti, il diritto ad avere diritti. di. Di, di, di Rodotà eh, è il libro di eh, riferimento per, eh, per, per navigare diciamo eh, in quello che stiamo vivendo e un libro che invece guardi eh, al futuro e che, che sto rileggendo in questi, eh, in, questi, in questi giorni è Homo Deus eh, sì. eh, di Arari, eh, perché la sua premessa eh, è una premessa che è completamente fallita. Lui parte dal presupposto che il mondo si è liberato delle epidemie eh, e, e viceversa noi in un'epidemia eh, ci, ci siamo ritrovati. Però partendo da quel, da quel presupposto poi lui dice ciò di cui dovremmo preoccuparci è il futuro prossimo eh, in cui big data, intelligenza artificiale e tecnologie eh, analoghe eh, se la vedranno con gli uomini, gli uomini se la vedranno con queste, con queste tecnologie siccome questo accadrà, diciamo, ecco, anche leggere quel libro eh, può risultare utile. Ti ringrazio moltissimo del tuo tempo, delle informazioni, delle riflessioni e do appuntamento domani. Domani avremo Tito Boeri che dialogherà con Giuseppe La Terza e poi nella prossima settimana continueremo. Quindi vi, vi preannuncio già qualche, qualche cosa ma poi daremo una notizia più approfondita di chi ci sarà. Ehm, Avremo con noi Claudia De Lillo, Francesca Crescentini, Laura Pepe, la storica, e Rocco Pinto, che è un libraio insomma, molto, molto bravo ci racconterà cosa succede anche nell'editoria. Vi ringrazio, ringrazio tutti di aver partecipato e ti ringrazio in particolare per tutto il tuo tempo. Grazie a, a voi, buon lavoro. Grazie altrettanto.